Lei è una Hyundai 30 n 2000 benzina 280 cavalli Immatricolata il 25 gennaio 2022 e oggi chiaramente è il 24 gennaio 2023 Esattamente un anno dopo vi porto un secondo video sulle 30 n C'è gente che su YouTube fa un video ogni volta che cambia una vita della macchina Tipo ho comprato la macchina dei miei sogni ho aggiunto il mio adesivo alla macchina dei miei soldi Ho messo i loghi neri alla macchina dei miei soldi Da utilitaria supercar con un adesivo Ho distrutto la portiera dell'i30n eh, No clickbait giuro Ecco facciamo un bel lavoro Partiamo dal farvi vedere tutti i danni che ho già fatto a questa povera i30n Chi si ricorda che nel primissimo video Il buon livello facendogli provare la macchina Essendo abituato alla guida col furgone, se ne è sbattuto altamente le palle di un buco in pieno e quindi l'ammortizzatore è andato a fondo corsa, ma fortunatamente nulla di grave. E anche se quello era tipo il quinto giorno che avevo la macchina, prima di quel quinto giorno era successo un fattaccio. Stavo andando a prendere uno dei ragazzi del parco perché dovevamo uscire la sera, mi stavo per fermare davanti a casa sua e cosa sento? Ah! Ma che cazzo dove andare? Ma ha bruciato tutta la macchina! E lì eh, sono partite qualche bestemmio. Perché dico: ma il primo giorno scendo dalla macchina, chiaramente c'era una cretina su una tipo Opel al telefono, che non scende nemmeno dalla macchina. Col telefono ancora all'orecchio, mi guarda. come per dire dai riparti. A scema di merda Comunque, sta di fatto che, fortunatamente, danni zero, se non un micro, micro graffio qui, ma per fortuna il sensore è a posto perfettamente funzionante. Ma arriviamo al danno più bello. Un bel giorno sono andato in Liguria con la Bea a farmi un bel giro in bici portando tutte e due le bici da enduro e non mi accorgo di nulla. Qualche giorno più tardi sempre un ragazzo del parco che stavo portando mi dice ma che cos'è questo buco nella portiera? Sto <ride> parlando di questo cazzo di segno nella portiera gigantesco io di solito tiro giù i sedili ho già qui con la forcella rivolta di qua, non mi sono accorto che il fondo della forcella era appoggiato E quindi con tutte le vibrazioni del viaggio e della giornata Mi ha scavato la portiera Ma i danni non sono ancora finiti Perché all'ultimo cambio gomme Trovo sto segnaccio sul cerchio Quello lì chiaramente è un segno di sbeccatura Dal boh, leva gomme o dal coso che usano i gommisti Il gommista chiaramente se ne lavale le mai Sì però intanto io mi devo sbattere Andare a cazzo del coglione cioè raga. Eh. comunque a parte questi dannettini che si mettono a posto con veramente poco, la macchina in perfette condizioni adesso andiamo a lavarla perché potrebbe essere un pochino sporca perché dobbiamo prepararla per fargli delle modifichine succose ah tu brutto infame, iscriviti al canale eh, intanto raga la sfiga mi perseguita abbiamo trovato un altro dannettino piccolino eh, no quella lì non è una goccia raga sembra un segno di un sasso preso in autostrada non può essere altro ma figa ma proprio carta vetrata via la vernice che vedevo di poi tutti i segni dati dal fatto che io la utilizzo proprio da daily car tutti i giorni ho solo questa macchina da un anno che uso solo questa ho fatto 21.000 km e questo è il prezzo da pagare quando non hai una seconda macchina spoiler ho appena comprato un furgone arriverà raga questa macchina l'ho presa a scatola chiusa non l'ho mai vista mai provata l'ho presa e mi piace un sacco, una figata, la ricomprerei però dopo un anno devo dire che ci sono dei pregi e dei difetti la prima cosa che ti fa innamorare di questa macchina è il sound e originale è la macchina, questa categoria, che suona di più in assoluto nulla a che vedere con Audi RS3 con scarico RS o AMG Ivan Giussani il cambio automatico di questa macchina è fantastico tira delle fucilate quando. il i sedili sono una chicca Favolosa perché sono comodissimi E sono bellissimi da guidare Raga ma che cazzo compra l'anteriore che poi Vai dritto alle cure perché smusa no La tenuta e il telaio di questa macchina Avendo dietro anche la barra d'uomi Di rigidimento e soprattutto potendo Modificare te semplicemente col touch La rigidità delle sospensioni La rendono a tutti gli effetti una macchina Pronto pista e come ultimo pregio La possibilità di installare il gancio Quando l'acquistate non potete mettere il gancio Ma in realtà post io sono andato in officina me l'hanno installato tranquillamente Me l'hanno omologato a libretto Così posso mettere anche il portabici Però ci sono anche delle note dolenti di questa macchina Partiamo dalla più costosa Il consumo allora, in realtà se l'ho utilizzata in eco in città vi fa 10 km al litro più o meno. E invece in autostrada ho provato, proprio stando delicati, a fare anche i 13. Quando iniziate un po' a scannare, che ci date dentro col pedale, raga, 3 km al litro, eh. Essendo una macchina sportiva, poi, raga, ha veramente pochissimo sterzo. Vi rende difficile le manovre nei posteggi o anche le inversioni, roba del genere. È un po' una merda. Di per sé la macchina, raga, mi piace un sacco. Anche messa così mi soddisfa, però ho detto quelle due modifichine che la rendono veramente incazzata infatti come vi ho detto a inizio video ho deciso di farle proprio un regalo raga qui abbiamo tutto il body kit di maxton sono proprio dei pezzi di plastica del pasto faccio vedere solo lo spoilerino posteriore ma non è solo questo body kit. Infatti sono venuto dai ragazzi di TBF Performance a Monza perché non voglio limitarmi solo a montare qualche minigonnina e qualche spoilerino. Ah, siamo qui con Stefano? Non so neanche io che cazzo <ride> no. Allora, semplicemente noi andiamo a rilevare i parametri vitali della vettura andiamo a verificare coppia e potenza massima con la vettura originale che poi andiamo a compararle dopo la modifica così vediamo il reale incremento e quelle che sono le differenze 277 cavalli Quindi poco meno Di quelli dichiarati Da casa madre Addirittura con più coppie Abbiamo 405 newton metro Calcoliamo che abbiamo Dentro benzina 95 anni. Hyundai Che è la macchina Dei poveri Perché Hyundai È il marchio dei poveri giusto? Così dicono eh Hyundai però eh, Raga Intanto dichiara il vero È già già una cosa Molto buona Abbiamo qui due pezzi Questo allora, a mio parere potrebbe essere confuso questo... Con un tubo del cesso No, invece è un tubo sostitutivo Del dispositivo antiparticolato dell'OPF Tecnicamente chiamato downpipe Mentre questo è un modulo o centralina aggiuntiva Della Power King Un ottimo prodotto made in Italy Ci servirà per andare a modificare La gestione elettronica della vettura Visto che purtroppo queste vetture Ancora non si possono riprogrammare Nella sua elettronica di serie Questo ci permetterà di andare a lavorare Su quelle che sono le pressioni del turbo Quindi incrementare il nostro regime di coppia di potenza e la cosa bella di questo prodotto che a differenza di altre centrie aggiuntive ha la sua applicazione per i boomer come me. Domanda? È regalo. Assolutamente. Sì. Niente, quindi raga, adesso loro si danno a da fare e noi ritireremo la macchina già con tutte le modifiche. Sono appena arrivato, sediamo un po'. Oh, ma che cazzo? Dito? Ma che lì, Minchia, così è cambiata un botto, eh così si sente tanto la differenza eh. raga dopo qualche giorno la macchina è finalmente pronta ce l'ho qui davanti devo veramente ringraziare i ragazzi i TBF performance che in questi giorni si sono andati veramente da fare raga è venuta una mina <totipo> Se voi potrete percepire la differenza effettivamente del sound è parecchio diverso Al di là degli scoppi che sono cambiati Ma in realtà proprio anche la tonalità Che adesso è più secco Abbiamo cambiato un tubettino di merda, un pezzettino del cavolo, senza fare cose stratosferiche di qua di là. È cambiato completamente. Il kit Maxton estetico, raga, gli dà tocco in più racing che non aveva, secondo me. L'unica cosa che non ho potuto montare è il diffusore posteriore Maxton, perché avendo messo il gancio, chiaramente, dopo non mi ci passava più il gancio. Quindi ho lasciato il suo originale. Più attenti, magari hanno notato che c'è un... non un errore, però io avevo messo i loghettini bianchi e adesso, vabbè, sono coperti da questa flangia. Chiaramente toglierò... Però l'adesivo bianco lo metterò da questa parte, cioè li metterò nuovi Ma la parte succosa raga è chiaramente abbiamo aggiunto una centralina È passata da 278 cavalli mancata originale a 306 cavalli E adesso quando apri è ancora più piena la macchina Super soddisfatto anche perché volevo proprio modificarla ma senza stravolgerla Raga basta chiacchiere, adesso andiamo a provarla Reaction dei ragazzi al parco Eccolo Temo. Vuoi sentirla? Sì dai Ti metto vicino? Ti metto proprio attaccato allo scarico ah! Ma che cazzo dici? È bellissimo Sti cazzi Anna, ma... Anna sì, è cambiato Ok Hai detto <ride> che sei in giro a far casino? Beh, eh, beh, beh Però ci sono intanto <ride> Che cazzo perché? Mentire. Sono della natura, senti non senti che ci sono i suoi natura? Eco! No dai, Roma, dai! Ma dieta, è spaventata la gente assaggiare di di sì. ma ti attacca i sedili Si sente? alzo la mano Si sente Ma senti adesso la cambiata giusta Quando cambio giusto Senti che cazzo di rumore fa Sceletta <ride> Si sì, adesso è scoppiata bene Figa, Cazzo di mitragliatrice Cazzo Fa culo la Volkswagen Ti è piaciuto? Questa volta che ti becco in moto Stai attento Che <ride> in moto non passa Signor Eros Un launchettino Vediamo com'è Mai fatto il launch? No Ce l'hai in mente l'aereo quando parte? Si sì. Piazza Iga sì. zio. Fingaro, altro, quanto cazzo frena sta cazzo di macchina zio Ma, ma allora voi state lì a comprare l'Audi, Mercedes, BMW Raga ma svegliatevi figa avete meno soldi e avete una macchina molto più bella e divertente poi ho <totipo> la macchina Io c'ho la macchina Reaction al sound da fuori perché io non l'ho mai sentita effettivamente andare da fuori. La roba più rischiosa che hai fatto nella tua vita Dare la mia macchina. Certo, Ricchi Filippi, eh senza sì. io sulla macchina. No, ma... Putta. <ride> ma che cazzo! Ma figa, ma che, che sound ha raga e da fuori? Ma da dentro è bello? Madonna, ma, ma da fuori? Madonna! Madonna. Ma, senti, ma è bellissimo il sound raga. Put ma che sound c'ha raga, ma che figo. Mollare la tua macchina all'alboreto all al Filippi così. Una delle cose più penso che hai mai fatto nella sua vita, sappilo Dai, dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, Approvata, io ti ho che ti restano. Da parte mia è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Bella,